Ciao a tutti ragazzi, qui è Gamer che parla e benvenuti in un nuovo video Oggi esploreremo la nuova season di Fortnite e alla fine del video vi dirò la mia opinione Fatemi intanto sapere la vostra nei commenti, ma soprattutto iscrivetevi Andiamo in game Sì, il Battle Pass lo acquistiamo subito Ma proprio così, diretti Bella baby e P5 Battle Stars Ho ottenuto tutta sta roba, non so neanche perché, ma... Accetto Gra Quanta roba è? Basta! Veloce reaction Bruttina la ah, stessa però bella Bella Eevee non la skin Cioè bella lei Insipida Insipida uguale mm, Insipida però ci ha provato di più C'hai stile ma sei comunque insipida Ce n'era una in season 4 più carina Non mi piace <ride> Stesso discorso di prima uh, Questa non mi piace E ti sei un figo e come al solito Completerò il pass battaglia solo per te Babù sono build e andiamo Prima partita come potete vedere sono livello 1 allora la mia prima partita al Tilted noto che ci sono quei due cantieri che hanno aperto probabilmente in sostituzione i palazzi distrutti Che è un peccato che ci siano in realtà perché sono i miei primi palazzi però non fa nulla ragazzi Mi hai riuscito veramente a colpire? Ti devi calmare broderigno Vabbè prima kill nella season 3 di Fortnite Ah il DMR? Carino il DMR oddio c'è un tipo ah, ma... Proverò a colpirlo che dite ci provo? Di no scoop forse Oddio ci sono riuscito Vabbè ma è un bot credo Però carino è carino il DMR sapete Quasi quasi lo, lo mantengo Perché a distanza è molto figo Ok è un segno del destino ci è, dato, ci è stato dato anche raro Quindi va bene proviamolo C'è un tipo Mamma mia il DMR raga, fa veramente paura Solo che bisogna tener conto del, um, della caduta dei proiettili Quasi come se fosse un fucile di precisione per certi aspetti Però molto bello Lo voglio provare meglio ma mi incuriosisce veramente tanto Questo cos'è? Hammer Assault Rifle Ma Questo non ho idea di come spari eh, Stare qui all'aperto con un tizio che mi sta a storto lì forse non è la bella cosa E eh, infatti Vabbè come spara? Accettabile, dite? C'è un bel modo di ricaricare Molto simpatico Ci proviamo? 82? 82? Dai! Fatti vedere, broderigno Ma oddio, tra l'altro in questa stagione hanno lasciato il combat SMG Non so neanche se l'hanno nerfato uh, Io l'avrei elevato, devo essere sincero Perché secondo me è un'arma troppo P Voi che ne pensate? Sapere, fatemelo sapere nei commenti Ma io l'avrei levata, detto proprio onestamente tra l'altro una cosa che ho notato è che intorno a questi alberi c'è una quantità di cure non trascurabile Proviamo il nuovo fucile a pompa Ma si sì, ha solo due colpi Ah no otto. Ah fa sta cosa strana eh, Oddio potrebbe essere interessante sapete Hanno cambiato il rumore del level up ma sono impazziti Wow. wow, wow, wow. Oh, sembra una canzoncina, sto coso Ma che è Wow ma sta roba è folle ti da un botto di oggetti, ma resterà tutta la season? Mi farebbe molto strano. Ah, c'è un tipo. Vabbè, va via. Infatti, sta cosa non l'ho mica capita. Perché il fucile a pompa non mi sparava di continuo? Questa la devo comprendere meglio. Oh oh oh, Fightano di fronte. Uh, fava così. Ecco, grazie. Carino sto fucile a pompa. Cioè, questo assalto, eh. Però devo capirlo meglio. C'è un tizio col DMR. Ok. Eh, devo sperare che non mi prenda in realtà eh. Muoviti camionetta grazie Comunque non so perché ma ci sono intere zone con una quantità di oggetti e di cure che fan paura Non me la spiego questa cosa devo comprenderla meglio Essendo la mia prima partita sono piuttosto confuso lo ammetto A me devo essere sincero ragazzi sembra un'arma perfetta nel momento in cui puoi costruire non so se adatta a una modalità come la nostra, nella quale non possiamo costruire. Sarò molto sincero. Questo aveva quest'arma leggendaria, fantastico. Eh sì, raga, faccio il cambio. Mi prendo quella al colpo singolo. Mi sento molto più a mio agio. Cioè, ti tizio che mi ha inseguito. O meglio, che mi sta inseguendo. Io l'aspetterò con tanta pazienza su questo... su questo piano. Mica rompe, no, eh. Bella. Mi è piaciuta, dai, è andata bene. Ok ci tocca cambiare zona ragazzi E non saprei neanche come scendere velocemente A dirla tutta Ma c'è un tizio là Ma in che senso scusi Averci un tizio qua sotto non è per nulla una bella cosa Eh è anche bello incazzato Ok è andato Perfetto manca l'ultimo Andiamo Ti prego non spararmi col fucile di precisione Credo che mi tocchi solo farmi il giro senza farmi sbeccare userò la safe userò la safe non è un problema non è un problema non è un problema sono sopravvissuto per miracolo bravo gg è stato molto bravo 19 kill fra E questo è un tizio piuttosto interessante da fightare ok direi di esplorare una zona nuova per quanto faccia male al mio cuoricino non ributtarci nella solita zona a pinnacoli e vediamo Qui troviamo delle cure e una cesta. Mi serve un'arma, ti prego, in fretta. DMR, ok? Qua c'è un tizio là. E vabbè, è sceso. Posso fullarmi, credo che lo farò, ragazzi, perché sono piuttosto circondato e con un DMR posso fightare sulla distanza. C'è un tizio che mi ha letteralmente sparato un colpo alle spalle. Entra, ciao. Lì ci sono delle splash che a breve diventeranno mie. Neanche un bellissimo assalto. Bella. Però c'è molta gente in giro. Il tizio mi è salito in testa. Uh! Mamma mia questo sto DMR siete tutti belli incazzati. Forse non abbastanza? Ciao. Magari devo colpirlo meglio, che dite? Ok, sono vivo. No, però questo tizio ha la corona. Deve scomparire. Ok. Che figa sta zona. Greasy Grove l'hanno rifatta completamente da capo. No apprezzo, mi piace. Ok. Quel tizio è fatto bello male Ma ah, non lo vedo Non lo vedo Non so su cosa sono saltato Sta fuggendo? No Questo tizio si sta facciando A ah, posto Questo è andato E manca l'altro però Ma è riuscito veramente a killarmi Ma non ci credo È il tizio di prima Che vergogna Vabbè io ce le provo Con un tizio che potrebbe starmi tranquillamente sopra con Una cesta E c'è infatti Vabbè poverino Diciamo che la prossima volta gli va meglio Quanta roba aveva sto tipo Si è fatto pure una pozza piccola Dopo devi da evitare la pozza piccola Ah, Infame Ok mi è andata bene Se la situazione si fa troppo difficile da gestire Io faccio semplicemente una cosa Utilizzo la mia carissima rift e me ne vado Spara! Non ci credo Vabbè No, devo levarmi questo fucile a pompa, ragazzi Devo necessariamente levarmelo, ok uh, Allora Shield keg Eh, questo potrebbe essere Una stupidata lasciarlo indietro Ma preferisco di nuova Andiamo in safe Andiamo verso tilted, va Mamma mia, cosa ho fatto? Non ci credo Eh, questa è una kill rubatissima, per esempio Dopo questa devo solo scappare Perché il karma sta venendo a chiamare, sicuro Muori! Grazie! Devo sempre ricordarmi che io non ho il fucile a poppa che penso di avere, ne ho un altro! Questo è in safe, vero? Ok. Mi stai prendendo in giro? È una presa in giro questa cosa. Vabbè, tizio che ci sta mirando, Mi fa piacere. E io ora come me ne vado? Non riesco a ricaricare perché c'è troppa roba a terra. Eh, vabbè, devo scappare. Ciao! Ci riuscirò? Apparentemente sì. Non devo fermarmi? Ok, sono vivo. La safe è da lui, quindi spero non si muova. Sparalo? Vabbè, raga, sono morto. Eh vabbè GG Eh che cavolo però ce l'ho sempre tutti addosso io Purple Earth Queen che non sa neanche Dov'è di casa con tre kill Tre ne ho fatte nei primi 30 secondi io E sono venuto qui in questa zona nuova che avevo visto Nel trailer per provare Qualcosina anche perché mi mancavano in realtà Queste strutture qui E boh non lo so vediamo un po' che riusciamo a trovare Tra l'altro sta pure la musica qua Vabbè io tanto ci ho disattivato il copyright Quindi vado sciallo però Carino Shield gag, uh, quanto mi siete mancati! Palle, non, non so come vi chiamavate prima, non lo so tuttora. Però io vi ho sempre chiamato palle, era molto divertente chiamarvi palle. Vabbè, let's go! <ride> hanno la benzina, no? Hanno la batteria, che noia! Wow, ma si muovono velocissimo! Figata, e non credo si scarichi la batteria su ste zone, ho la vaga impressione di no. Figo! Ok, tra l'altro, hanno fatto bene a fare in modo che avessero un'autonomia perché. Prima la gente, se vi ricordate, anche nelle competitive ne abusava totalmente Era una costante un po', un po abusata, è così Ma dai wow, fra, non ti devo mollare un secondo, credimi Vabbè, bella per te, ti poteva andare meglio, o pure peggio Non so quanta vita abbia, ma sicuramente meno di me E eh, infatti, ok Uh, niam gentilissimo Ah, Aveva bella roba uh, uh, Bravo, bravo, bravo, grazie per me la passata tutta uh, Assalto, vabbè, Abbiamo lo stesso Mi spiace solo per lo spray medico Però preferisco il barret per fare degli assalti più carini Anche se sono un po' situazionali No, vabbè, comunque alla fine Col barret tu puoi entrare all'interno Che ne so, delle stanze come un criminale Però non so, che ho, non mi interessa tanto Perché credo che sarò all'aperto per la maggior parte del tempo Ti è andata un po' malaccio anche a te, signorino mio Eh no, però c'è un tipo Eh no, devo rientrare sulla terraferma immediatamente Mannaggia GG, peccato Allora, l'ultima ce la facciamo a Tilted Perché vorrei provare ad arrivare in endgame E la gestione che ho a Tilted è sicuramente migliore delle altre Quindi, insomma, bella Peppinacoli e andiamo. Ah uh. Sceso. Vabbè l'ha fatta apposta Lo stavo a menà. Ok Cosa ci dà? Un bel fucile a pompa Vabbè bello è un parolone però Un fucile a pompa Bello per il combat invece Niente chest. Prendi una barca? Vai vai prendi la barca Prendi la barca vai Ah le spalle non ci credo Fortuna che ero full che so, subivo danno, magari Basta, ma che c'avete tutti contro di me Stamattina, state male Raga Basta per oggi va bene, ciao per oggi ragazzi abbiamo esplorato abbastanza questa season, a me piace, sembra quella scorsa ma con delle aggiunte che servono per rinfrescarlo un po', quindi per me è un bel voto. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate nei commenti, lasciate un like se questo video vi è piaciuto e soprattutto iscrivetevi al canale, noi boys ci becchiamo alla prossima.